Macario Mauri Medolago Melone Meloni Mizzau Motta Paese Pellegrini Perego Quattrociocchi Rossi Santo Iemma, Senesi, Sini, Tagliabue, Totaro, Tucci, Cuccioli, Viganò. così drammatico che sta vivendo Roberto, che sta vivendo sua moglie Sonia e tutta la famiglia che come consiglio di zona come amici che hanno condiviso tanti anni con Roberto di attività e di momenti siamo vicini a lui e alla sua famiglia con l'affetto e anche con il silenzio perché in questi momenti ogni parola sembra assolutamente superflua, però è importante che Roberto e la sua famiglia ci sentano vicini. Vi avevo anticipato via mail questa drammatica notizia e poi avremo modo nei prossimi giorni anche di comunicare quando avverranno i funerali in modo tale che ciascuno di noi possa decidere come appunto dimostrare affetto e vicinanza a Roberto. Come di consiglio fare un minuto di silenzio dopo le comunicazioni. Presidente Sidi. Sì. sì, grazie, buonasera a Di essere sintetico, anche se non so cosa da dire. E innanzitutto ripeto quello che ho preso in commissione di un discorso: perché eh, si sta per attivare un, uh, un workshop su di domani con eh, il politecnico di Milano e la professoressa di eh, Spero che un mese, un mese e mezzo di attivare questa, questa procedura, faremo probabilmente anche una, una, un incontro con il Consiglio di Dogan. Poi per quanto riguarda M5, vi eh, comunico eh, che la Commissione ministeriale, che dovrà essere oggi in sopralluogo, ha inviato il sopralluogo al giorno 11. per cui eh, non vi so dire oggi eh, altre novità sull'apertura di N5. Per quanto riguarda invece eh, le zone 30 allora, noi nel nostro piano urbano per mobilità sostenibile abbiamo individuato alcuni quartieri come meritevoli. All'interno del, del, del procedimento di attuazione cioè, del piano per la mobilità sostenibile a livello di Torino sono stati scelti alcuni eh, alcuni quartieri meritevoli di iniziare questo, questo programma di mettere in sicurezza e la Ferro era un conto che un anno fa uno di questi quartieri eh, il progetto mh, definitivo è pronto mh, io conterei che prima, nella primavera ti, potremo avere qui per eh, visionarlo in quanto eh, ormai è, è compiuto la zona 30 all'ora a eh, comprende un, una parte significativa del quartiere riguarda alcune strade in particolare riguarda anche, in qualche modo, la messa in sicurezza eh, degli strani scolastici eh, delle, delle scuole di Luciani. Poi, eh, per quanto riguarda la questione di via Fincaia, il 25 febbraio inizieranno i lavori per eh, mettere in ordine la, la via trasformarla in un doppio senso e eh, diciamo, modificare il, il, il semaforo all'angolo con la via Ornato per quanto riguarda la questione delle strisce blu eh, c'è stato un, un, un, un, un nuovo un incontro tra PM e Comune e eh, hanno convenuto di eh, intraprendere la tale che abbiamo di anche noi, cioè poi di man mano segnalare le magagne e le problematiche e eh, fare un protocollo di... per eh, un protocollo con tutte le, le problematiche al TN che provvederà poi a sistematizzare e risolvere le questioni. Direi di avere eh, di concluso, non ho altre cose da dire e vi ringrazio. Tra di Pedorino. Sì, grazie. Eh, ci sono diciamo, interventi che eh, non si vorrebbero mai fare e stasera dovrebbe, mi, mi tocca farlo. Eh, lo faccio sapendo che eh, il nostro partito, con tutti i difetti di questa terra, è una comunità di persone, eh, il Partito Democratico della Zona 9, tutto il Partito Democratico della Metropolitana di Milano ed in particolare questo gruppo, c'è anche qui Mattia Stanzani che è stato capogruppo e il compagno di avventura in questo Consiglio di Roberto per tanto tempo. Tutti noi ci stringiamo stasera intorno a Roberto perché quello che è successo è ancora qualcosa di cui, per cui le parole non bastano e nemmeno servono e quindi solamente per dire che ci stringiamo intorno a lui, alla sua famiglia e cercheremo il momento del possibile di stare vicino sperando che insomma, torni presto tra noi e che per quanto possibile possa tornare all'attività perché abbiamo anche bisogno della sua forza grazie grazie caro dottore per noi. siamo vicini anche noi e ci è, è veramente dispiaciuto di questa cosa che è accaduta soprattutto perché i naturali di solito sono i genitori eh, che soffrono di più quando devono accompagnare loro e, chi, e quindi siamo vicini a questo nostro collega. Io presento invece una mozione eh, sulle problematiche legate al regalo degli spazi comunali, soprattutto quello di zona 9, che è quello di Gagliene 44. Devo dire che non, è, non mi sento di leggerlo, la do perfetta, è una cosa che abbiamo sostenuto la tra l'altro anche come zona, penso che fortemente abbiamo voluto che si facesse un bando. Che si amando questo, questo tipo di struttura e tutti quanti in commissione hanno votato perché eh, se ne potesse eh, essere dato alla cittadinanza, soprattutto alle associazioni, eh, per fare qualche cosa di legale. Abbiamo scoperto che da allora mi sono una novembre, non è stato ancora fatto niente, è ancora occupata, il bando è bloccato perché c'è cioè gente che non riesce neanche a andare a vedere per fare i sopralluoghi e addirittura mi dicono che hanno una spilatrice, quindi vendono e fanno attività di tipo bar e somministrazione, questo è tutto illegale. Ci auguriamo che, visto che è vicino a una, una situazione di polizia locale, e secondo vicino a un consiglio di zona, si possa più presto come zona eh, fare pressioni al comune affinché si ripristini la legalità e si scopri questo spazio. E si dia con associazioni, perché poi... Ha chiesto proprio che venisse assegnato a qualche associazione che potesse essere utilizzabile per la cittadinanza. Consigliere Musei. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anche noi siamo vicini al consigliere Veroni in questo tragico momento. Eh, come già è stato detto, le parole sono un di più e niente può descrivere e può dare empatia in questo momento alla, a, a ciò che stanno attraversando due genitori che, che, che perdono il figlio eh, io ho, ho due richieste, un'interrogazione e una mozione che cerco di sintetizzare per non fare tempo la eh, richiesta riguardo all'area del giudice donaldoni che un anno fa è stata richiesta da, uh, dai residenti del co-housing per fare un'attività di porti condivisi eh, noi abbiamo richiesto direttamente lo staff della licenza di informazioni a riguardo e ci sono uh, stati rimandati al presidente della commissione ambiente che uh, è deputato di tutte queste informazioni, quindi chiediamo che venga convocata una commissione, che in una delle prossime commissioni ambienti venga messa all'ordine del giorno eh, diciamo, la conclusione di questo inter, invitando chiaramente i cittadini di Via 12 d'Aloni. Um, in questi giorni abbiamo ricevuto il piano triennale delle opere che il presidente di zona ci ha inviato per e-mail. E questo è il terzo anno eh, sul quale noi lavoriamo per dare delle proposte e delle priorità. Eh, a noi non sembra che sia un, una, diciamo, un lavoro continuativo, è soltanto la delibera che, che non ha diciamo, eh, continuità con il lavoro fatto negli anni precedenti. Io ho chiamato anche. Il direttore responsabile di Papetti che è rimasto un po' perplesso sul fatto che ci venga avviato a, a gennaio questo piano di di lavoro quindi faccio questa richiesta al Presidente della Commissione di del Territorio per invitare eh, l'ingegnere Papetti qui da noi e capire eh, un po' l'Inter da seguire gli obiettivi e come possiamo lavorare eh, in collaborazione con gli uffici tecnici per, per dare diciamo, una una, una, un risultato migliore rispetto a quello, a quei, agli anni precedenti non è una mozione, è una richiesta però eh, spero che l'accordo al Presidente della Commissione del Territorio in quanto noi teniamo sia fondamentale questo passaggio se non avverrà eh, ci riserveremo anche eh, la, la possibilità di decidere se partecipare o meno alla, alla Commissione perché a questo punto la riteniamo eh, ho un'interrogazione riguardo ai tavoli, ai tavoli tecnici che ehm, aveva eh, proposto la, la vice sindaco De Ceneris ormai a novembre con un accordo tra Apica e il, consigli, il comune di Milano riguardo allo spostamento del mercato in Zara e riguardo alla situazione di abusivismo. Si era espressamente ehm, dichiarata eh, l'idea di fare iniziare questi tavoli tecnici e quindi chiediamo al presidente della commissione commercio e attività produttive, Andrea Potrociocchi e al vice sindaco alla Lucia dei Cesari se, se questi tavoli sono iniziati, se la zona 9 sta partecipando in tal caso si chiede un resoconto del lavoro su svolto. Infine ho oh, una mozione che riguarda il concorso internazionale di progettazione ludoteca pavigliano di infanzia in via di Castiglia eh, è stato ehm, bandito un concorso internazionale per, per um, un progetto in quella zona che diciamo, è stata un po' eh, nel cuore e, nei, e, e nelle menti di molte persone in questo periodo mi riferisco a Via di Castiglia all'alto dei Benedetti e a Sassetti lì c'è un bando di concorso per costruire questo, questa ludoteca per bambini diversamente abili ma l'area che è stata scelta è molto infelice, all'ombra dell'edificio dell'Unicredit, di fianco a un parcheggio quindi in ombra la maggior parte del tempo e la mozione chiede all'assessore urbanistica che si adoperi proprio perché eh, l'edificio che viene costruito all'interno del parco in un'area molto più eh, eh, soleggiata e molto più all'interno del, del parco del, um, de, diciamo, del, dell'area che profano, a, a, a, alla biblioteca degli altri grazie grazie Presidente grazie Presidente è molto difficile in questo momento fare qualsiasi intervento, immagino che il corretto non sia altro. Eh, però eh, il mio dovere è esprimere a nome di tutto il partito democratico eh, un affetto. In questi ultimi giorni stiamo assistendo a un mese Presidente della Camera di alle deputate e a tutte le donne di questa politica, a tutte le donne di questo Paese. La denuncia sessuale usata come arma di offesa per spedire le donne e porle in condizioni di subalternità e silenzio. Ciò è inaccettabile. È del nostro dovere condannare tale condotta. È intollerabile che ciò avvenga anche e soprattutto nel Parlamento. Luogo di elezione per il riconoscimento e il rispetto dei diritti di uomini e donne, di tutti i cittadini secondo i dettagli della nostra Costituzione. Luogo dove pochi mesi fa è stata ratificata proprio la Convenzione di Istanbul contro il femminicidio. Tali comportamenti sono gravemente rischiosi per la democrazia, alimentano la cultura sessista che favorisce la violenza contro le donne. Speriamo tutte le donne e i loro dell'acqua costituzionale, perché ci si opponga come non permetta tale deriva in e perché si ritorni adeguata e limitata da di dirotta la Grazie Presidente Senesi, Stato Gruppo Cripio. Grazie Presidente, onorevole Luca. Anche il nostro gruppo, il nostro partito 9, 09, che la vicinanza e solitariamente con tutti i loro per la tragedia che ha colpito. Pensiamo che oltre a queste parole, le cose che possiamo fare con le gesti delle azioni umane che vanno a svolgere l'attività consigliere Oltre a questa comunicazione, fare spazi del piano di, di Vila In data del 8 marzo 2013, a seguito di un intervento sottoscritto, in cui si sollecitava la necessità di del pianotera di Vila uno spazio vivo, o di evitare episodi fatalici. L'edificio era appena stato imprattato pesantemente da scritte antifasciste. La presenza del Consiglio di Zanovia per 10% di qualche 1. La parte destra, guardandola di fronte del pianterreno, è in carico al Consiglio di zona 9 ed è stata soggetta agli interventi valutativi, volta a rivedere lo spazio motivo 2. Lo spazio sinistra, XSERT, è in carico al settore cultura biblioteca. Gli uffici stanno verificando lo scambio tra questo spazio e farlo del in modo tale da rendere quest'ultimo utilizzabile dalla biblioteca. L'area XSERT si metterebbe a rete e 3. Via la necessità della rivalutazione dello spazio auspicando i salivi a una riqualificazione totale di Vina Vita. Sento oggi dare dedicato il punto 1 avio, grazie al lavoro delle commissioni di centramento e casi popolare. si chiede al Presidente del Consiglio di Zona 9, Vietnam Buccioli, se ci sono stati sviluppi e se si guardi riguardo i punti 2 e 3. Grazie. Grazie a Capogruppo Piglio, gruppo Perego. Sì, grazie Presidente. Non ho mozioni, okay. segnalazioni o interrogazioni da presentare questa sera, volevo solo esprimere un prima di me, eh, da parte mia e di tutto il gruppo Lega la vicinanza all'amico Roberto, alla moglie e alla famiglia per il grave lutto che mi hanno colpito. Grazie. Grazie presidente, buonasera a tutti. a giochi, con il rifacimento della pavimentazione donne per attività sportiva e della realizzazione delle recinzioni perimetrali del campo di gioco, al fine di rendere più sicuro e funzionale il campo da basket presente nell'area di casa. Voglio dire al presidente, presidente che non è così, perché il che qua sono delle forze potrebbe anche poi funzionare vedete che non, non c'è stato fatto quello che è. Chiaro. La richiesta non è passata qua, io non l'ho mai vista, quindi noi come, come consiglieri di proposizione eh, prendiamo atto delle richieste degli stanzi dei cittadini e le portiamo qua. Nel caso in cui c'è stata fatta, nel momento in cui presenteremo la discussione con la funzione, ci farete vedere... inserire magari, adesso io sono in di materia, ma uno spazio dove i cittadini di zona 9 e i consiglieri possano eh, prendere visione delle segnalazioni che sono state fatte, dei loro riscontri, così che i cittadini che vogliono entrare nel sito vedono tutte le segnalazioni che sono state fatte. Noi stessi capiamo che forse non è il caso di doppiare la segnalazione perché è inutile e magari si va a cercare di fare un lavoro migliore. Eh, mi piace devo dirlo eh, anche se faccio politica mi piace fare una richiesta che è già stata fatta e magari c'è una risposta certo che se non lo so e se non sono in grado di conoscerlo, io porto il documento e facciamo questa richiesta, grazie eh, scusa, una grazie sono innanzitutto le mie persone con consigliere no, già una segnalazione la eh, presenza dovrebbe essere correnza di un detto che hanno segnalato eh, parlo di un servizio mh, trasporto pubblico legato all'università della stazione di auto per tenere eh, chiedo semplicemente visto i episodi l'ultimo verificato di ieri ne ho Credo, che mi segnalato chiedo che venga eh, maggiormente ampliato il servizio di informazioni eh, per quanto riguarda la eh, piccoli errori di comunicazione possono portare gravi, gravi danni, danni all'utenza all soprattutto anche in termini di sicurezza visto che non serale quindi chiedo eh, al presidente e al, all'assessore alla mobilità che si attivino affinché eh, una regola del sistema informativo permetta agli utenti di raggiungere le proprie abitazioni anche in versari senza, senza problemi grazie a te. Vicepresidente Lomoso, mm -hmm. grazie. grazie Presidente. Sono per dire che eh, eh, si sono verificati alcuni problemi relativi alla ristorazione di questa settimana. In particolare si è verificata la presenza di un corpo estraneo nei ravioli metallico e di conseguenza la ristorazione fa sapere che ha sospeso cautelativamente la distribuzione dei ravioli e che ha avviato indagini del caso. Per quanto invece riguarda la seconda segnalazione sempre riguardante Milano Ristorazione. Sempre sempre riguardante Milano Ristorazione. Il eh, Milano Ristorazione unilateralmente ha deciso di eliminare, di non fornire più di la dieta indiana già Influiscono della dieta eh, sanitaria eh, per le Questo perché a loro dire, nel momento in cui si incrocia il fatto di avere una dieta priva eh, di determinati alimenti, con il fatto di dover vaccinare il bianco, si possono creare degli errori. Eh, ora, eh, a parte la. Eh, qualsiasi considerazione su questa affermazione eh, il, il Comune ha chiamato a un tavolo di una per decidere in merito a questa eh, a questa decisione unilaterale insomma per capire meglio e per possibilmente contrastare questa decisione eh, senza chiamate anche le zone ci darò e mi riderò importante però riguardo a questo eh, a questa novità diciamo negativa sicuramente negativa grazie consigliere chiaro scusato della seduta del 22 marzo 2012 delibera di giunta comunale del 26 ottobre 2012 con permittura e progetto e determina di vigenziale segnalazione allegata verbale del 29 novembre 2012 e per ultimo la segnalazione urgente secondo il verbale del Consiglio di zona 9 del 28 novembre 2013 si chiede all'assessore dei lavori pubblici Maria Rosa, di attivarsi affinché sia definito al complesso un cronoprogramma chiaro informando il Consiglio di zona 9 con le date di inizio e conclusione dei lavori al fine di rendere più sicuro e più fluido sia il traffico veicolare che pedonale con la realizzazione dell'opera pubblica sottoscritto e il consiglio di zona 9 grazie Bravo. Ah, grazie eh, per questa qui aggiungo che può essere ritenuta diciamo, urgente perché ho raccolto le firme in quale sindaco la totalità dei presenti grazie va bene grazie se la può portare qui ma alla... la presidenza ma la potrebbe la e poi la può discutere consigliere sa se, se qualcosa riguardo della scuola Pavoni che è allegata alla dei piedi superiori cioè, se non voglio passare forse, forse passare. grazie grazie consigliere Codigoni la Presidente lo consolo poi provvederà a fare risposta. risposte potrà essere anche ai consiglieri montare tutti, possono essere al corrente della situazione, consigliere Pina. Sì, grazie, buonasera a tutti. Una segnalazione che ho già notato qualche eh, settimana fa e che eh, questa conclusione dei lavori fosse meglio... Eh, rimarcare e farlo venire di nuovo agli uffici tecnici del Comune di Arco. il Consiglio sa, sono terminati nel momento, i lavori di risistemazione del eh, testi, testi comunali. La finta di vista dell'ambiabilità adesso la situazione sembra migliorata, però c'è un problema, come avevo già segnalato. Durante. rega con parte dell'acqua eh, in quel incrocio risulta eh, compromesso, ossia che il suo lavoro, cioè acceduto e quindi in certi giorni di pioggia abbiamo visto che lì si formano delle, delle immense pozze quasi dei laghi che eh, rende difficoltosa la gravità sia delle auto perché quando vengono dentro una pozzanghera abbastanza profonda rischia anche di fare incidenti, di avere più difficoltà a frenare l'auto, sia per i pedoni che rischiano di essere lavati dalle auto che transitano. Allora, visto che i lavori apparentemente sembrano conclusi, sarebbe il caso di finire a far presente allo tecnico, di far uscire un nuovo l'impresa e sistemare quel turbino, in modo tale da eh, considerare eh, completato. Eh, l'intervento che, che per tanti mesi, cioè forse anni, abbiamo aspettato con, con ansia. Grazie. Grazie consigliere Villa, Grazie consigliere. Eh, eh, Vorremmo scrivere anch'io la mia segnaletà al piccolo verso e stavo anche pensando che Certamente molti di noi hanno definito di no, e, e certamente molti di noi riescono a capire che cosa, che cosa può mancare quando, quando uno parla di finito. Oggi noi siamo con uniti, ma io penso sinceramente a un loro che sta parlando a me. Mi havo solo una cosa, che possa rientrare immediatamente anche perché a me faceva piacere stasera sinceramente essere vicino a questo uomo per esprimermi personalmente la mia solidarietà e spero per questo che torni immediatamente perché mi farebbe davvero piacere farvi capire che eh, anche se distanti su queste cose bisogna essere, bisogna essere vicini bisogna essere amici e vorrevo mi farebbe piacere rivederlo prestissimo per darvi per, per esprimervi la mia solidarietà. Oltre a questo volevo presentare una richiesta al presidente del CDZ e al direttore di settore. Oggetto, comunicazione relativa alla trimestralità inviata tramite mail il 5 febbraio 2014 dal Presidente del CdZ Beatrice Guccioni, testo, in relazione alla mail dedicata in oggetto inviata a tutti i consiglieri del CdZ9, dove si chiede alle commissioni di prendere in esame tutte le iniziative che pervengono al protocollo del Consiglio di zona almeno 45 giorni prima della data presunta di realizzazione dell'evento stesso, Onde evitare possibili polemiche già scaturite durante le commissioni, si chiede al Presidente del CdZ9 e al Direttore di Settore di indicare l'effettiva data di attuazione della seguente modifica. Si chiede gentilmente risposta scritta. Grazie. Grazie Capogruppo Cortese. Sì. è un documento scritto quello che ha sì, letto? Sì, lo mando scritto ok, grazie nomino come scrutatori non sono più interventi, nomino come scrutatori il consigliere alle consigliere consigliere consigliere sono verbale da ratificare come anticipato inizio di seduta. Facciamo un minuto di silenzio in ricordo del figlio di Roberto Meroni. Passiamo alla discussione dei punti scritti all'ordine del giorno, come avrete avuto già modo di vedere, il punto numero 1 e il punto numero 2 sono stati stralciati perché serve un supplemento di valutazione. Passiamo quindi al punto numero 3, parere relativo al rinnovo della locazione dell'area comunale di superficie di metri quadri 308, identificato al foglio mappale eccetera del Comune di Milano, ad uso esclusivo di deposito automezzi, sito in via D'Erganino 24. La parola quindi alla Presidente della Commissione Case Popolari e Demanio, Simona Fregoni. Uh, grazie Presidente. Abbiamo fatto due commissioni in merito a queste due aree, l'altra è quella al punto successivo, eh, con sopralluogo col geometra Rati dell'assessorato centrale, quindi io la do per letta, abbiamo in due commissioni eh, esaminato a fondo la, la pratica e quindi io la do per letta. Grazie. Grazie eh, presidente Fregoni, se non ci sono interventi mettiamo in votazione. Stiamo mettendo in votazione. Il punto Diamo la votazione Presenti 32, favorevoli 29, contrari 0, astenuti 3, approvato Passiamo al punto successivo, il punto numero 4 Parere relativo all'ampliamento dell'area di proprietà comunale per l'impianto attualmente esistente in Viale Fermi 130, mediante l'aggiunta la di un nuovo prodotto GPL su una superficie di 700 m2. La parola alla Presidente della Commissione Casa Popolare di Magno, Simona Fregoni. Grazie. Do per letto anche questa, la problematica era identica al punto precedente, sopra il luogo eseguito con il geometra dell'assessorato centrale, eh, la documentazione era tutta a norma e in regole, quindi do per letto il punto, grazie. Grazie Presidente, mettiamo quindi in votazione. Siamo in fase di votazione. Diamo la votazione, passiamo al punto numero 5, presenti 31, favorevoli 31, contrari 0, assunti 0, approvato. Numero 6 mozione relativa alla richiesta di mantenimento dell'igiene pubblica e del decoro cittadino nella città di Milano in particolare nella zona 9 la parola al primo firmatario Andrea Pellegrini grazie presidente vorrei leggerla Maria Veloce allora consiglio di zona 9 Premesso che il mantenimento delle igiene pubbliche e il decoro cittadino di una città sono condizioni fondamentali per garantire una migliore qualità della vita e sicurezza della cittadinanza. Premesso che il Comune di Milano tramite l'azienda ANSA assicura il servizio di pulizia delle aree e delle vie pubbliche della città. Considerato che ci sono strade, marciapiede e aree pubbliche in zona 9 che nonostante l'impegno e il lavoro del personale ANSA, versano in condizioni di grave degrado ambientale a causa del sversamento e l'abbandono indiscriminato di ogni genere di rifiuto, anche di tipo ingombrante. Considerato che questa grave condizione di antigenicità è ormai divenuta cronica situazione, tanto da compromettere la salute dei cittadini e il decoro del decor urbano della città, Ravvisato che i possibili provvedimenti di tipo amministrativo penale da attivare per affrontare la grave situazione di degrado generata nei nostri quartieri, sono di competenza del Comune di Milano. Appurato che vivo, vigono norme che regolamentano e quindi sanzionano chi abbandona i rifiuti in aree non autorizzate o nei modi non conformi a quanto previsto. Appurato che in molte zone di Milano, in particolare in zona 9, sono installate telecamere di sicurezza. Appurato che dalle linee guida per i comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento garante della privacy. 8 aprile 2010 si può evincere che l'autorità del garante della privacy ha profondamente modificato in senso migliorativo il già citato provvedimento nella parte del capitolo 10 relativo al contrasto all'abbandono dell'immondizia appurato che questa grave condizione pare non essere imputabile ad ansa ma alla maleducazione in civiltà di chi in ogni momento della giornata sversa e abbandona i rifiuti in aree non idonee come strade, giardini e marciapiedi si chiede al Presidente di zona 9, al Sindaco di Milano, all'Assessora all'Ambiente di intervenire con urgenza affinché la questione venga trattata con tempestività coinvolgendo l'azienda AMSA, il Consiglio di zona 9, l'ASL, AS, la Polizia Locale, le GEV e tutti gli attori competenti in materia affinché si individuano le soluzioni più adatte alla prevenzione e repressione di tali reati commessi contro la salute pubblica e l'ambiente. Inoltre si chiede al Comune di Milano di utilizzare le telecamere presenti nella zona 9 per l'individuazione degli autori di tali reati affinché siano perseguiti e puniti a norma di legge. Chiedo ai colleghi della maggioranza che eh, la mozione è aperta a qualsiasi eh, modifica migliorativa o magari se c'è qualche, qualche, qualche parte che magari eh, crea, crea dei problemi o non è Corretta. Io eh, vi invito a non sottovalutare questa mozione che secondo me va a toccare un punto fondamentale ma invece eh, di condividerla assieme al gruppo della Lega Nord perché divenga una delibera del Consiglio di zona 9. Grazie. Consigliera Newsday. <coughs> Grazie Presidente. Uh, io ricordo che ad aprile dell'anno scorso avevamo fatto una stessa mozione perché il problema è ormai presente da tempo, ossia l'abbandono di, di rifiuti, di uh, uh, mobili, uh, rifiuti ingombranti in zone in cui non è previsto il, uh, il passaggio se non con la chiamata uh, telefonica ad AMSA ma è sempre più diffuso questa, questa nuova moda di lasciare i rifiuti domestici nei, nei cassonetti e nei, nei cestini pubblici sulla strada. Eh, L'unica cosa, chiaramente noi da quella mozione che, abbiamo, eh, che è passata qui in, in zona più di, quasi un anno fa, non abbiamo avuto nessuna... Eh, reazione, nessuna informazione da parte del, dell'assessorato di Maran io ho fatto una richiesta specifica quando è venuto qui a presentare il, il piano di, di raccolta umido però scusate il piano di raccolta umido, secondo me il presidente dovrebbe ricominciare a usare le, le note di biasimo perché il, il il silenzio è sempre più difficile da mantenere qui L'assessore è, è venuto qui e non ha, uh, non ha battuto ciglio su questa richiesta qui, che è un problema ormai. Uh, ha scantonato e non ha dato nessuna risposta. Quindi ci ritroviamo ancora dopo un anno a parlare dello stesso problema con uh, cittadini che fanno il loro dovere, fanno la differenziata e cercano di farlo secondo le, le normative e invece ci sono cittadini che abbandonano tranquillamente eh, il loro bel sacchettino per non andare in cantina o nel locale pattumiera a, a fare la differenziata. Quindi noi siamo favorevoli a questa mozione e eh, voteremo a favore. Grazie. Grazie consigliera Gnusdei, capogruppo Melone riprendendo il, il regolamento fatto da Newsday, un'analoga mozione fatta un anno fa che non ha avuto esito, forse non è il caso di rifare una mozione sullo stesso tema, ma, eh, ma io, io dico questo, posso dire il mio pensiero? Grazie, allora, ma forse si tratta di capire eh, con ansia con chi si occupa della materia, come intervenire su questa cosa. Anche la scelta di AMSA di cambiare i cestini piccoli con i cestini grandi forse ha dei vantaggi dal punto di vista dell'economicità dell della raccolta però induce le persone a usarli per gli scopi che sono diversi da quelli della raccolta del rifiuto stradale. Eh, il problema della, della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti è anche un problema di educazione, di educazione dei cittadini ma anche eh, della formazione dei futuri cittadini e quindi io credo che in questo, in questo, in questo senso vada eh, sollecitata ANSA a fare delle iniziative specifiche nelle scuole, perché i bambini sono molto spesso dei veicoli di informazione presso le famiglie e possono essere quelli che poi inducono i familiari ad avere degli atteggiamenti eh, più virtuosi, anche perché non sta bene che poi il papà o la mamma vadano a buttare rifiuti dove capita come capita. Quindi io penso che la cosa importante sia di eh, riconvocare AMSA, l'assessore, per discutere del problema e andare a fare delle segnalazioni specifiche, perché poi riguardano eh, nello specifico alcuni luoghi, alcune strade, quindi trovare delle misure idonee per intervenire, fare una rimozione così, ma non fa male come, come l'acqua tiepida, non fa male, non fa bene, non, non so che senso abbia, se vogliamo essere più efficaci forse bisogna trovare delle misure diverse per intervenire. grazie capogruppo Melone capogruppo Indovino sì grazie ehm, dunque, per, diciamo, premettendo che in linea di massima diciamo, eh, mi sembra evidente come hanno detto tutti che, che il problema ci sia, faccio due diciamo, puntualizzazioni sul testo il primo è eh, la richiesta di eliminare il secondo paragrafo del considerato che nel senso che per carità il problema esiste ma così come è descritto in quel paragrafo eh, no, diciamo non corrisponde è un po' enfatizzato per usare un eufemismo eh, l'altra cosa l'altra richiesta che facciamo come emendamento è quella nel si chiede di eliminare eh, al presidente di zona 9, cioè di rivolgerla direttamente al sindaco e all'assessorato competenti perché eh, il diciamo, presidente nel suo lavoro quotidiano svolge già eh, di fatto questa, questa cosa, quindi è inutile chiedere una cosa che di fatto avviene già e quindi presentiamo questi due emendamenti poi ci riserviamo di decidere cosa votare in base alla risposta del proponente, grazie. Grazie Capogruppo Indovino, Presidente Motta. Sì grazie, solo per, per informarvi che martedì la Commissione Ambiente comincerà a trattare proprio questo aspetto, cioè l'intenzione è quella di aprire una serie di incontri dove raccogliere segnalazioni ma mi aspetto anche suggerimenti e idee che poi proporremo ad AMSA, cioè è inutile pensare che AMSA faccia cose che non è abituata a fare o che contrattualmente non, non, non, non deve fare, cioè, passare tutti i giorni a pulire un cestino non è compito dell'AMSA e non è facendo aumentare il passaggio della pulizia che si educano i cittadini perché l'effetto è proprio il contrario. Nel momento in cui viene raccolto tutti i giorni, la gente ci versa tutti i giorni, quanto all'affermazione sui cestoni, se fosse per AMSA li eliminerebbe tutti i cestini, perché la filosofia di AMSA è quella di non far raccogliere immondizia nei cestini di nessun tipo, quindi non è vero che la scelta di portare i cestoni più grandi abbia... Uh, indotto la gente ad usarle di più, anzi se il cestino fosse piccolo si riempirebbe prima, quindi forse non è proprio quella la, la logica con cui leggere la sostituzione dei cestini. Comunque eh, la, lo scopo di questo incontro è proprio quello di prepararci ad un incontro con AMSA, vi faccio presente che il nuovo contratto con AMSA che il Comune sta uh, mettendo in piedi prevede per la prima volta delle penali quindi anche questo per Ansa ci saranno delle penali però ci sono degli iter eh, ben precisi per poter dare penali ad ANSA. quindi una volta che il contratto sarà in piedi faremo venire qui anche i, i responsabili del comune, i tecnici del comune che ce lo illustreranno e ci permetteranno magari di muoverci anche noi consapevolmente di quello che possiamo o no rinfacciare ed eventualmente ad Ansa. Grazie. Consigliere Perego, Capogruppo Perego. Sì. No, Voglio ringraziare Anna Maria per il preciso e puntuale intervento, però vorrei sottolineare che noi dall'opposizione per sollevare i problemi le questioni che ci vengono posti dai cittadini. Non è che abbiamo molti strumenti, noi presentiamo mozioni, segnalazioni, richieste, questo è il nostro dovere. E poi così, forse così inutile questa mozione, non è anche perché abbiamo visto che martedì c'è già una commissione, tu pensi, e guarda, guarda visto, che faccone, <ride> non lo so, però casualmente arrivano già queste cose per, per spirito di, di grande anticipazione di quelle che sono i problemi da parte del Presidente, subito dopo queste cose si, si sviluppa il dibattito che in realtà magari se lei ritiene che questa mozione è inutile, magari poteva anche lei fare un'azione forse non nella sua zona ha meno problemi rispetto a zone periferiche come la nostra dove in realtà il degrado le situazioni, come dice il mio collega, di antigenicità è, è reale, palese, i problemi sono tanti. Noi penso che, non voglio sostituirmi al, al collega Pellegrini, possiamo anche accettare questo, ma non è altro che... Semplicemente la descrizione di quello che sta succedendo nella nostra città, non vogliamo accusare il sindaco o altri, ci stiamo dicendo che purtroppo questo succede e quello che chiediamo è appunto quello che voleva lei, cioè di fare un incontro con chi di queste materie si occupa. Non vedo perché non vada coinvolta la Presidente, il coinvolgimento della Presidente, ma nel senso di coinvolgere, eh, di rimando quindi anche noi come Consiglio di Zone, non essere esclusi. Come spesso accapita nelle discussioni, nei dibattiti, nelle decisioni che poi vengono presi, nelle risoluzioni e le proposte dei problemi. Ripeto, non mi voglio sostituire, adesso parlerà il collega Pellegrini, però ci tenevo a sottolineare queste cose. Grazie. Consigliere Esposito. Grazie. Eh, noi abbiamo presentato un emendamento, quindi tendenzialmente il nostro giudizio è favorevole ai confronti di questa mozione di questa segnalazione seguito con interesse il dibattito che si è articolato volevo esprimere un'opinione per cercare di ricondurre il problema a quella che è la sua reale natura non tanto amministrativa perché poi AMSA e chi si occupa di questi temi lavora ed è sotto gli occhi di tutti è un problema esattamente di educazione, è un problema di senso civico che in realtà travalica abbondantemente i nostri spazi di manovra e anche quelli del comune quindi non volendo attribuire responsabilità ai gnoti eh, mi sento semplicemente di condividere quello che è un problema un po' più ampio che riguarda generazioni eh, di persone, riguarda un modo di vedere eh, la condivisione degli spazi pubblici è un, problema, è un problema anche nazionale mi rendo conto, perché questo problema è più, eh, presente, ed eh, più presente più presente eh, si manifesta in forme più enfatiche nel nostro paese che non eh, addirittura eh, a pochi chilometri di distanza, soltanto varcando un confine, che è puramente politico e nemmeno geografico o addirittura etnico, quindi il problema è tutto educativo, è tutto culturale, è tutto sociologico, comunque interventi di questo tipo possono quantomeno eh, salvarci la coscienza perché noi, profondere... <ride> perché noi dedicheremo eh, a, questo, a questo tema un surplus di attenzione. Grazie consigliere Esposito, se non ci sono altri interventi do la parola al proponente, consigliere Pellegrini. Sì, Grazie presidente, grazie colleghi, ringrazio intanto di tutti gli interventi, di tutti gli interventi che sono stati fatti e sono davvero soddisfatto della condivisione, anzi accetto i due emendamenti scritti dal capogruppo Indovino e dal consigliere Esposito. Eh, non ci sono problemi, togliamo il secondo capoverso del considerato e se è il caso, anche se quello che diceva il mio capogruppo era proprio intendere coinvolgere la presente Zona non nella questione ma proprio nella, eh, in tutto quello che riguarda la trattazione della, eh, della mozione. Eh, invece volevo rispondere alla collega Melone eh, che infatti ciò che lei dice lo ritrova nella mozione. Questa mozione ha una cosa di particolare che non si è voluta, non so per quale motivo forse mettere in risalto, è proprio questa possibilità per il Comune di mh, certo fare prevenzione perché come ha detto il collega Esposito è un problema solo di civiltà e di educazione ma esclusivamente perché questo si tratta infatti la mozione non dà colpi a nessuno non eh, rimanda ad AMSA alcune particolari eh, responsabilità a parte il disguido dell'ultimo dell'anno e altre situazioni che possono succedere in una grande azienda la particolarità è, la, è come oggi le amministrazioni pubbliche possano utilizzare le, video, le telecamere di videoripresa di circuito chiuso. Perché? Perché di fronte all'escalation, di fronte a questa situazione difficilmente governabile, anche se nel tempo migliorabile con, ehm, con programmi e progetti di educazione indirizzati ai giovani nelle scuole ehm, e in tutti gli ambiti anche lavorativi e familiari, perché è anche il nostro compito educare i nostri figli e anche noi stessi è importante capire come eh, dalle linee guida per ehm, tratte da eh, tra l'altro da, eh, da un libricino dell'Anci, cioè il guida che gira tutti i comuni, quindi che è in mano a tutti i sindaci c'è questa possibilità che rende più semplice, meno burocratica l'utilizzo delle videocamere, che a Milano ci sono, ci sono e sono poste anche in località dove ci sono eh, campane, raccolte di vetro, raccolte di carta, quindi non dico in tutti i posti, ma dove si può, è bene che chi commette questi reati, perché di rate si tratta, venga esemplar esemplarmente punito. Perché comunque è giusto anche che chi sbaglia paga. Davanti all'occhio del cittadino magari potrebbe eh, diciamo, rendere più semplice anche il lavoro di educazione, che l'educazione è anche il classico scappellotto dato al proprio figliolo. Comunque la Lega Nord ringrazia tutti i colleghi che condividono questa mozione. Grazie, se non ci sono quindi interventi mettiamo in votazione. Siamo in votazione per come ho inteso la mozione con gli emendamenti presentati. Capogru Consigliere Pellegrini, con gli emendamenti presentati? Sì, Siamo in fase di votazione Vabbè, Dichiaro di votare favorevolmente alla mozione Anche se non volta... no Chiudiamo la votazione Mettiamo a verbale il mio voto favorevole Presenti 31 Più la sottoscritta Favorevoli 27, più la sottoscritta 28, contrari 0, astenuti 4, approvato. Passiamo quindi al punto successivo. Avrete avuto modo di vedere, c'è un refuso nel frontespizio di questa mozione, eh, l'oggetto è audizione Seviso Comune di Milano Assessore Maranna, tecnici responsabili e metropolitana milanese la eh, parola al primo firmatario, consigliere capogruppo Antonio La Terza Grazie Presidente Allora, perché si chiede questa audizione anche dopo quella che c'è stata già, eh, in cui abbiamo ascoltato Aipo che ha delineato le soluzioni a nord di Paderno, quindi comprese le vasche di laminazione di, di Senago. Allora, come tutti sapete, anche se a Senago dovesse passare diciamo, nessun'acqua, noi a Milano avremmo dei problemi di allagamenti dovuti a 5 città, 5 paesi prima di Mila, del circondario di Milano che scaricano nel Seveso e sono... Cusano-Milanino, Cinisello, Cormano per cui l'intento è capire eh, cosa, cosa succede che iniziative si stanno prendendo e eh, volevo sottolineare una cosa che il comune di Milano cioè noi in zona 9 dovremmo essere molto interessati a quello che si sta le soluzioni che si stanno adottando e come le si stanno mettendo in pratica anche a nord di Milano. Quindi nella mozione viene riportato quello che è il parere del Comune di Milano alla conferenza dei servizi del 9 dicembre 2013. In quelle osservazioni il Comune di Milano dice tre cose importanti, o meglio la prima a mio parere un po' meno però è un mio parere che poi voglio, vorrei anche mettere a confronto dice che nulla da obiettare alla vasca di Senago la seconda, molto importante, dice attenzione che questa vasca basta soltanto per le piogge previste nell'arco di un anno terzo, sbrigatevi a progettare la seconda vasca il problema è questo al di là della mozione, se ci sarà o meno un'audizione, il problema è questo, quanti di noi sono sicuri che partirà la progettazione della seconda vasca? Lo so che noi a Milano potremmo diciamo, disinteressarci se la vasca la costruiscono a Senago, diciamo, noi potremmo anche dire, ma, sì, ma che importa se è meno efficiente, che importa se con un acquazzone se la stessa vasca fosse costruita a Paderno se la stessa vasca fosse costruita a Paderno la popolazione di Niguarda avrebbe un'ora e mezza in più per mettersi in salvo Allora noi stiamo dicendo una cosa del genere attenzione perché nel momento in cui quella vasca che si sta costruendo a Senago resta l'unica noi optando per la costruzione della prima vasca a ridosso del fiume avremmo, daremmo più chance alla popolazione di Niguarda, alla popolazione di zona 9. Quindi ripeto, è vero che noi a Milano potremmo dire fate una vasca è meglio di niente, però se guardiamo bene, perché ovviamente il progetto di Senago è già in stato avanzato, però se partissimo allo stato zero, Paderno e Senago, eh, solo un folle potrebbe decidere di iniziare da Senago inizierebbe a sondare la possibilità di farla a Paderno perché a Paderno l'area localizzata è a ridosso del Seveso certo non c'è alcuna progettazione in merito e bisognerebbe passare con due tunnel da sotto la ferrovia per l'area che è stata individuata, quella più vicina al letto del Seveso e che consentirebbe di eh, contenere un, mi un milione di metri cubi però eh, non so allora, se noi dovessimo ragionare, basta che facciamo una cosa perché siamo in Italia, presto che tardi, io potrei darvi ragione, va bene, andiamo avanti con quella di Senago. Però la paura grossa è che la seconda vasca non verrà mai realizzata, anche perché ricordiamoci che prima del 2010, quando sono state riviste le statistiche, si è passati da 2,9 milioni di metri cubi da contenere, non so se eh, mi conferma questi numeri Presidente Motta, Prima del 2010, quando AIPO ha rivisto lo studio, ha portato a 5 milioni di metri cubi da contenere a nord di Milano. Prima erano 2,9. Per cui insomma una vasca da un milione di metri cubi non è indifferente. Come non è indifferente se viene costruita sul letto del fiume piuttosto che a 5 km. Quindi con questo noi vogliamo portare qui il comune... E parlare di questo e prima ancora del comune, magari anche noi di zona 9 dobbiamo convincerci di qual è la soluzione migliore. E visto che su Milano l'unico progetto è una vasca di laminazione di 150.000 metri cubi a Bruzzano, probabilmente è inutile muoversi per costruire una vaschetta quando poi appunto ci sono milioni di metri cubi da contenere a nord. Grazie. Presidente Motta. Sì, grazie. Allora, in parte forse si è risposto da solo il consigliere La Terza, nel senso che cioè, eh, a mio avviso è inutile chiamare i tecnici del comune. Il progetto di AICO è stato affidato ad Aipo da, uh, dalla Regione il progetto prevede ben sette vasche cioè lo studio è stato fatto con più vasche poi effettivamente i soldi per farle tutte non ci sono poi, eh, e quindi si comincerà a farne una lo studio però ha evidenziato che una non è sufficiente che ce ne vorrebbero almeno due meglio se quattro quindi per avere un, un, un risultato significativo ci vorrebbero almeno quattro vasche. È indubbio, ed è, lo sanno tutti, che se la vasca è sull'asse del fiume ha un effetto molto eh, più efficace che se si trova a Senago. La scelta di Senago è stata dettata, ma sono tutte comunque cose eh, che ha deciso la Regione e non il Comune di Milano e il progetto eh, che, che, ha, ha, che sta per partire l'ha in mano AIPO, quindi i, i tecnici del Comune non avrebbero nulla da dire sull'argomento, quindi è inutile far venire qua i tecnici de, del Comune, questa è la mia prima osservazione. La seconda osservazione che faccio è che eh, la vasca di Senago è stata scelta perché è la più vicina in linea d'aria al Comune di Milano e nel contempo è la più grande, come metri cubi di acqua che potrebbero. Dopodiché si, si, dovrà, si, si può discutere sull'efficacia, sul fatto che eh, quell'area quell era un'area eh, salvaguardata da 40 anni, il Comune di, di Senago l'aveva scelta perché rimanesse verde, l'aveva eh, preservata dalla cementificazione, eccetera eccetera questo sfortuna vuole adesso diventa un punto a svantaggio del comune aver fatto questa scelta perché l'aria è libera e può essere insediata lì la vasca di laminazione. Allora non entriamo nel merito della questione, sul, voglio restare sul, sulla, sulla mozione. I tecnici del Comune di Milano non avrebbero nulla da dire a riguardo perché il progetto che citava il consigliere Agnus di una vasca Abruzzano non è mai stato validato, non compare nello studio di Aipo ma è una delle possibilità e quindi non, non è stata minimamente presa in considerazione al momento, non verrebbero a parlare di una cosa che non, si, non è prevista di fare, che venga fatta. Per cui non, non, secondo me non ha eh, senso fare questa richiesta. Dopodiché se vogliamo parlarne, approfondire, studiare, uscire con un documento nostro in cui sosteniamo che è meglio una vasca o che è importante che non sia solo quella di Senago ma che ce ne sia un'altra, oh, questo è tutto fattibile ma è inutile far venire i tecnici a mio avviso. Grazie. Capogruppo Indovino. Sì, grazie Presidente. Ma eh, il tema mi appassiona per motivi evidenti, visto che diciamo, le aree in cui c'è diciamo, un'area di laminazione in questo momento, una vasca di laminazione non so se dire naturale o artificiale, che è un pezzo della zona nord. Allora, cioè, adesso non per, per cattiveria, abbiamo dimostrato, mi sembra, dall'inizio della legislatura, della consigliatura, legislatura, chiamiamola come vogliamo. Ad adesso che sul tema ci siamo stati, abbiamo fatto commissioni, eh, il consigliere Rossi quando era vicepresidente della Commissione Ambiente, fin quando ci sono stati tavoli ha, ha sempre, è sempre venuto in consiglio a riferire. Io francamente non mi addentrerei, a meno che diciamo, non, si faccia, non si abbia un conflitto di interessi, senza voler sollevare altre polemiche, nelle situazioni tecniche. Perché nessuno di noi, mi sembra, che possa avere le, co le competenze per cominciare a dire quello sì, quello no, quello sì, quello no. Non è cioè, nelle nostre capacità. Dopodiché, se vogliamo entrare nel merito delle questioni, o qualcosina ho studiato su sull'argomento, ci sono diversi temi da affrontare. C'è il rispetto del contratto di fiume, c'è il fatto che da Palazzola qua ci sono 30 emissioni di scariche delle città perché c'è stata una cementificazione folle c'è il fatto che c'è il problema del Ticino che spesso diciamo i in comuni interessati come quello di Senago è un problema di cui non tengono conto perché il Ticino ha le acque bianche Allora, ci sono diversi problemi ci sono delle proposte che in questo iter che si sta sviluppando lo so perché il mio partito è coinvolto nei vari livelli istituzionali su questo anche di recente abbiamo tentato di coordinarci ed è stato pubblicato credo settimana scorsa un documento comune di tutte le amministrazioni coinvolte dal Senago ad Abbiategrasso passando per la zona 9 e per il Comune di Milano ci sono tutta una serie di questioni che vanno diciamo, affrontate e anche alcune soluzioni proposte, penso per esempio all'allargamento del canale scolmatore fra il Pudica e il Carbogera sono soluzioni che mi sembra di aver capito, non sono cose ufficiali sono sempre informazioni un po' raffazzonate che ci sia disponibilità Diciamo della provincia che però nel frattempo ha passato le competenze direttamente ad AIPO, eh, ci sarà disponibilità per attuarle. Allora il punto è questo, se ci fosse scritto per esempio nella mozione viene richiesta la presenza dei tecnici della regione, guardate potrei anche pensare di votarla a favore. Ma qui si sta chiedendo al Comune di Milano, che non è un attore in campo, nel senso che non ha, eh, non ha diciamo, potestà sul progetto il Comune di Milano semplicemente dice cara Regione Lombardia dice così il Comune di Milano il ragionamento che sta facendo dall'inizio della legislatura è questo cara Regione Lombardia quando eh, hai una soluzione io ci metto i soldi perché è un problema che interessa anche me e quindi contribuisco dal punto di vista economico a finanziare il progetto che tu hai stabilito perché tue sono le competenze riconosciute dallo Stato. Non è il Comune di Milano che può eh, individuare una soluzione, è AIPO. è AIPO, sono i tecnici di AIPO su mandato degli assessorati della Regione Lombardia. Questo è. Allora, se vogliamo far venire, chiedere all'assessore all regionale all'ambiente, ai tecnici regionali di venire qua, facciamolo. Faccio solo un'osservazione, forse converrebbe che il vostro consigliere comunale in, a Palazzo Marino lo chiedesse in aula, in una commissione del consigliere di Palazzo Marino, mi sembra che abbia più, più senso e significato. Lo dico per inciso, ma vuol che se vogliamo farlo, guardate, se, se, se, se, cioè, se diciamo, modificate e si esplicita che i tecnici siano, e, e gli assessori siano quelli regionali, perché il Comune di Milano non ha... Cioè, mette solo i soldi su un problema che gli causa ingenti danni. Cioè, L'ultima, quando ci fu l'esondazione grossa, ci furono, se non vado lato, vado errato a memoria, una cosa come 50 milioni di euro di danni, che è circa poco, poco, poco o meno del doppio di quanto il Comune di Milano metterebbe per il progetto, per finanziando il, il progetto. Che non è solo quello di Senago, cioè la vasca di Senago copre il 30% del problema Perché il progetto complessivo sull'asse del fiume risolve il 90-95% circa del problema La vasca di Senago all'interno di quel progetto è la vasca che da sola riesce a risolvere diciamo, la fetta più ampia della, della questione Che è il 30% Prendo il tempo della te Giovanna Mizzà Questo c'è scritto nel progetto, perché io l'ho letto il progetto di AIco allora, la vasca di Senago è stata scelta, dicono i tecnici, quindi non è un parere di Stefano Indovino che studia lettere qui non ci capisce un H. Che eh, lì la vasca di Senago è forse quella fatta meglio, eh, diciamo sarebbe la più utile perché è quella più a sud. E mi stupisco, guardate, perché andare a tartassare un territorio come quello di Paderno Duniano, a proposito di equilibri, che in questo momento, dal punto di vista, immagino lo sappiate bene, degli interventi, diciamo, eh, impattanti, eh, come la Roma le Quattro Corsie, eccetera, eccetera, è già un territorio che sta soffrendo moltissimo, più il problema degli scarichi ambientali eh, su cui c'è cioè, un'indagine della Magistratura, quindi non proferisco il Anche dire che l'area la, di, di Paderno è quella giusta è rischioso secondo me. Allora è necessario che non si insista solo sul territorio di Senago, ma si insista anche su altri territori e che possibilmente non partano, non partano solo i lavori della Vasca di Senago, ma anche altri. È indispensabile e prioritario che si proceda alla pulizia delle acque, perché siamo già eh, sottoposti a procedura di inflazione da parte della Comunità Europea. È fondamentale che si ristabiliscano eh, e si riporti diciamo, in auge il contratto di fiume, perché sull'Ambro sta funzionando, non, cioè, diciamo, non sta risolvendo il problema ma sta funzionando Quindi è indispensabile che ci siano tutte queste cose ah, io penso che il mio partito a meno di modifiche che ho detto prima voterà contro non perché non siamo interessati al problema ma perché non è questa la sede che si faccia una commissione in regionale alla, alla quale magari noi parteciperemo con chi sta gestendo la partita perché guardate che la tasca di Senago è già eh, diciamo, nel tratto finale cioè il progetto è già adesso mi sfugge il termine non definitivo, però è, è, è addirittura d'arrivo. Quindi è inutile che siamo qui a fare, diciamo, i, le danze o facciamo le anime belle. E lo dico avendo avuto ferventi discussioni con i miei amici e compagni del Partito Democratico di Senago che hanno questa patata bollente che è tra le mani. Grazie. Grazie, capogruppo Indovino, Presidente Simi. Sì, grazie. No io volevo semplicemente un inciso perché i miei colleghi che hanno parlato adesso hanno ben chiarito la posizione del Consiglio di zona. Però volevo ri ritornare al discorso mh, relativo al significato della mozione, cioè che nel dispositivo la mozione chiede, rileggo, ai Presidenti delle Commissioni Territorio e Ambiente di convocare al più presto un'audizione dei tecnici che stanno seguendo i lavori di e le progettazioni nella tratta valle del canale scolmatore nord-ovest. Il fine è quello di conoscere quali sono i tempi e gli interventi in atto finalizzati a mitigare gli effetti dell'esondazione del Torrente Seviso nei quartieri di Istria-Zara della zona 9. Ora eh, ricordo ai consiglieri e anche ai cittadini che noi, eh, la Commissione Territorio e Ambiente Congiunta, L'abbiamo già convocata in data 25 novembre eh, a cui abbiamo invitato i tecnici di AIPO eccetera eccetera proprio su questo tema. Allora, è è la... cioè, possiamo diciamo così eh, ricominciare da capo a riconvocare un'altra commissione, ma mh, mi sembra che. Mh, siccome eh, i tecnici che ci hanno spiegato le loro ragioni eh, mi sembra che l'abbiano spiegato in maniera chiara quello che loro intendono, magari noi siamo d'accordo, non siamo d'accordo, è, è un altro discorso, ma se, se fra una settimana o fra 15 giorni riconvochiamo questa, questi, questi personaggi, al di là che poi magari ritornino o meno, ma non è che ci raccontano una cosa diversa da quella che ci hanno detto un mese e mezzo fa, due mesi fa, per cui... La mozione da questo punto tecnicamente è irricevibile perché ne abbiamo appena parlato di questa cosa e visto proprio che il Consiglio di zona ha fatto tutto quello che era in suo, eh, diciamo, nelle sue corde, visto che è un argomento ben sentito, non, non capisco eh, questo, questo reiterare, questa richiesta che di fatto è già stata in qualche modo eh, ottemperata. Grazie. Consigliere Capogruppo La Terza. Grazie Presidente. Allora inizio da, eh, da Simi. Allora eh, reiterare non è che una richiesta, una richiesta, eh, Ok che la richiesta viene fatta, però eh, c'è una variabile che cambia nel frattempo, ed è la variabile tempo ed è quello che è stato fatto nel frattempo. Da allora c'è stata l'audizione eh, qui in Consiglio di zona eh, che ha visto anche la partecipazione del sindaco di Senago e del suo, dei suoi assessori. C'è stata una conferenza dei servizi, c'è stato un confronto tecnico, c'è stato un invio di tutte le osservazioni di tutti i partecipanti alla conferenza dei servizi eh, verso AIPO, verso il responsabile del procedimento Ingegner Mille, per cui qualche evoluzione ci sarà stata nel frattempo. Ora, eh, io accolgo il suggerimento di, eh, del capogruppo del Indovino, quando dice vogliamo effettivamente... Appunto, saperne di più, chiediamo, una, una, la convo cioè, non so tecnicamente come funzioni, funziona che il Presidente eh, Simi viene convocato a Palazzo Marino in una commissione, di, in una commissione territorio in cui ascolta i tecnici. Invece, non lo so, dal punto di vista, quando si parla di decentramento, no? visto che forse a chi dovrebbe star più a cuore è così in effetti perché ci siamo interessati però ragazzi non molliamo per... non, cioè, non, non, non, non lasciamo stare perché in una frase mi sono preso due, due, due revival ok dicevo comunque di stare sul problema e poi eh, magari il capogruppo indovino dice non siamo tecnici, eh, Beh, delle osservazioni sono state fatte, e delle osservazioni sono state anche puntuali, per cui non è che sono campate in aria, non sono state fatte per fare propaganda elettorale, le osservazioni fatte sono state puntuali e lì però io ve l'ho detto qual è il problema, il problema è ormai l'abbiamo già fatto, cioè se si partisse dallo Stato zero… Le considerazioni sarebbero altre, invece adesso si dice, ormai lì è andato avanti, andiamo avanti, lì è stato fatto praticamente uno studio di fattibilità molto più approfondito. Io volevo aggiungere una cosa, perché ovviamente appassionandomi al problema, vedendo anche le costruzioni, cioè, tut tutte, eh, cioè vari particolari, non so tutto magari quanto voi, però per quello che riesco ad apprendere, ci sono, eh, eh, diciamo, ci sono delle complessità insite nell'opera io ad oggi non so e non so se voi lo sapete ma vasche di laminazione di quel tipo non credo che ne esistano sono vasche di laminazione di un milione di metri cubi perché generalmente per vasca di laminazione si intende una vasca che si riempie quando c'è la piena e si svuota parliamo di un'opera parliamo di un'opera un sono due, due tre L'ultimo allora, progetto presentato in conferenza dei servizi sono eh, tre vaschette, tutte, tre vasconi nella stessa area. Una è a svuotamento naturale, le altre due sono a svuotamento forzato. Allora, il problema dell'opera. Io non sono riuscito a trovarne in giro opere di, quale, di quella dimensione, quindi non sarebbero neanche vasche di laminazione. Perché generalmente le vasche di laminazione arriva alla piena, invadono un'area e poi rilasciano l'acqua in modo naturale, lì lo sapete bene, lo svuotamento di quelle vasche avverrà con delle pompe in modo forzato e se si dovessero riempire per svuotarsi ci vorrà una settimana, io non so quante opere sono già realizzate di quel tipo, in più eh, sarà, bisognerà fare anche la pulizia all'interno, per cui è un, una fabbrica eh, di tutto rispetto, per cui è ovvio che mi preoccuperei, se fossi, se fossi di Senago mi preoccuperei per vedere anche come, come viene gestita. Cioè. Allora invece un'altra questione che diceva eh, Andrea Motta, eh, la questione delle due vasche ovviamente non nasce dallo studio, nasce, sì, nasce dal, dalle osservazioni del Comune di Milano verso la conferenza di servizi che parlava della realizzazione della, diciamo, delle vasche a Senago. In più, e questo eh, quando si dice rischioso parla a paderno lo so che è rischioso e lo sappiamo qual è il rischio più alto no a maggio a paderno ci sono le elezioni mi rendo conto che fare proposte ma no, no, non, non ti sto dando del, del diciamo come dire del fifone sto dicendo effettivamente è un rischio andare a dire a quelli di paderno guardate che la vasca è da fare nel vostro territorio azzeriamo tutto voi cioè diamo la, la parola anche ai cittadini, cosa fareste? Qui stiamo sprecando dei soldi, non è vero che la vasca di Senago è quella più vicina a Milano, io non so come la misurata la distanza, però se la distanza la, la misurate attraverso i canali non è eh, quella di Senago quella più vicina a Milano. E più a sud però pr prende dal, dal, eh, diciamo dalla derivazione di Palazzolo e la vasca a Paderno sarebbe pochi, poche centinaia di metri più in su, per cui non è quello. Quindi adesso, mh, visto che eh, cioè per me va bene, cioè se, se dobbiamo sentire qui di nuovo i tecnici regionali, perché ovviamente nel frattempo c'è stata anche un'audizione un del comune di Senado in regione, mh, a me va benissimo se vogliamo risentire gli assessori regionali qui. E sarebbe ottimo, anzi, grazie per il suggerimento. E... E non lo so, era quello il suggerimento. Di... Lui, lui ha parlato anche di, di vabbè, tecnici e assessori. Invitiamo quelli regionali ragazzi perché qua questa è, è l'evidenza l'evidenza è che noi non diciamo niente perché basta che si fa una vasca lì lo studio è avanzato, è stato, è stato fatto uno studio di fattibilità scusa Tucci, devo dire un'ultima cosa l'ultima cosa è questa allora una cosa che mi è stata osservata in questi giorni è che se voi vedete, se ci focalizziamo sulle quattro vasche il costo di quelle vasche è preventivato in 85,2 milioni e quindi una delle osservazioni che salta all'occhio dice cavolo, ma vai a fare proprio la vasca che costa di più, 30 milioni a Senago, no? Perché per, in realtà perché è così? Perché è purtroppo in Italia lavoriamo in questo modo quella di Senago è quella su cui si è studiato di più e su cui si è riusciti a fare uno studio più approfondito dei costi e probabilmente non saranno neanche 30 milioni, saranno molti di più quelli necessari, perché davvero, come dicevo prima, è un'opera immane quella di Senago, per cui quindi se andrà avanti ancora ad aumentare i costi, il comune perché il comune è interessato perché il comune ci mette dei suoi soldi e non può dire il comune, vabbè, tanto il compito è tuo, io pago e buonanotte devi anche fare in modo che quella, quella soluzione venga, vada portata a termine con nel più breve tempo possibile e con i costi minori. Quindi mh, non lo so adesso, se, cioè, per io la, la, se è un emendamento quello di sentire i tecnici regionali, eh, ben venga, però eh, la richiesta è quella di non abbassare la guardia su, quello che, su tutte le evoluzioni su Sena, su, sulle vasche di laminazione di contenimento del torrente Seveso dopodiché eh, se, questa, diciamo, se, se di questa mozione non se ne farà nulla è ovvio che noi come Movimento 5 Stelle andremo comunque avanti quindi torneremo a chiedere qualcos'altro al Consiglio grazie grazie capogruppo la terza mettiamo in votazione la mozione